coordinate che sono quelle della Costituzione del Consiglio Sociale e Democratico bisogna averle, tenerle. E quindi come dire, ma manca, manca tanto, manca c'è cioè uno spazio, però questo spazio che non è occupato e non è coperto, secondo me, non bisogna pensare di coprirlo con operazioni nostalgia del, dello cento Bisogna avere il coraggio di andare con una, in mare aperto